Ciao, volevo parlarvi oggi di questo servizio che si chiama mixamo che è di adobe che è un servizio che permette di accedere a dei modelli tridimensionali ma soprattutto a una grande baccheca di movimenti pre registrati da parte di attori bisogna avere un account adobe che è gratuito se non ce l'avete lo potete fare da qui altrimenti semplicemente fate il login con i vostri dati Fatto l'accesso, vi ritroverete davanti a una finestra di questo tipo. Come vedete, qua su ci sono due categorie, characters e animation. Characters sarebbero i personaggi. Qua nella libreria, come vedete, ce n'è tanti di tipo diverso. Però io sinceramente vi consiglio di utilizzare il, o un manichino o il personaggio di base, che secondo me è ottimo come riferimento per un artista. Se avete un altro personaggio e volete tornare al manichino di base mettete qua nella casella di ricerca bot e troverete uno maschile e uno femminile. Io adesso attivo questo personaggio, c'è l'avviso, attenzione che il personaggio attuale verrà cancellato, con un attimo di pazienza il personaggio verrà caricato nello spazio di lavoro qui a fianco. Eccolo qui, cliccando sulla scena col tasto sinistro possiamo girarci attorno e invece cliccando col tasto destro avanti e indietro avvicinarci e allontanarci. Ma la cosa interessante sono queste. Alla categoria Animations troviamo molte pose di tutti i tipi, andare a scrivere sword e trovo per esempio diversi attacchi con la spada, diverse difese, sono tutti movimenti presi in motion capture da parte di attori e quindi sono particolarmente realistici. Per esempio prendo questo movimento e come vedete il personaggio applica il il movimento in questione. Eh, nel caso che ci siano dei movimenti in cui il personaggio si muove, cerco adesso Run, adesso ne scelgo uno a caso, ecco sta correndo in avanti, si sposta, io posso sempre cliccare qui in place per farlo stare sul posto e quindi avere il personaggio che non si muove. Se volessi fermare l'animazione c'è il tasto Pausa e posso andare a selezionare un momento ben preciso dell'animazione e magari inquadrarlo da un'altra parte. E già questo è un ottimo riferimento per qualcuno che vuole disegnare. E normalmente è meglio tenerlo qua su Rotate per girarsi al altrimenti come vedete qua ci sono gli altri comandi. Abbiamo anche dei parametri qui che dipendono dal movimento, quindi per esempio l'altezza del personaggio... Se lo alzo, il personaggio è più alto e corre anche come una persona più alta. Se lo abbasso, corre eh, come una persona più bassa. E poi ci sono dei valori diversi. Qua per esempio c'è stile, eh, che cambia leggermente lo stile della corsa. Eh, overdrive c'è cioè quasi sempre e ehm, è un'esagerazione del movimento. Quindi se lo metto eh, molto in alto, il movimento sarà esagerato. E l'altra opzione che c'è sempre è questo character arm space nel quale posso in pratica simulare un personaggio più ingombrante con le braccia vedete più larghe oppure con le braccia più aderenti al corpo. In questo caso addirittura sono così aderenti che si compenetra. Quindi posso regolarmi tra altezza e larghezza delle braccia se avessi a che fare per esempio con un orco potrei tenere il manichino così eh, e si muove con le braccia molto distanti. E Mirror mi permette di specchiare il movimento nell'altra direzione ed è molto comodo soprattutto per i movimenti asimmetrici, quindi già poter avere a disposizione questi movimenti, anche fare pausa, spostarsi, e selezionare un altro momento e soprattutto poterlo guardare da tutte le parti eh, secondo me è un ottimo aiuto per chiunque disegni anche perché molti di questi movimenti sono difficili da replicare personalmente insomma e questi qui non sono animati in maniera tradizionale ma per lo più derivano da motion capture per cui sono molto naturali eh, come vedete ci sono tutti i micro movimenti tipici di, di un corpo Un'altra cosa interessante che possiamo fare è scaricare questo personaggio per poterlo poi utilizzare magari in scene nostre e quindi vediamo un attimo come fare. È sufficiente premere download qua su. Con le opzioni base non è necessario cambiare niente. FBX va benissimo. Wizking significa che avremo anche questo personaggio quando lo scarichiamo appunto. 30 fotogrammi al secondo va tutto benissimo. Facciamo download. e Ne vado a cercare anche un altro. Cerchiamo Hit per esempio. Vediamo cosa abbiamo. Eh, bisogna avere un attimo di pazienza. Anche se il personaggio qua è femminile lo vedete comunque applicato al vostro di personaggio. Lo faccio download anche di questo e scelgo download. Nella mia cartella di download mi ritrovo questi due file che tra l'altro hanno anche il nome della mossa scritta qua quindi è molto facile ritrovarli. Ora apro Blender eh, per chi non lo conosce Blender è un programma di grafica 3D, ne ho parlato diverse volte qui sul mio canale. Ci sono molti video in cui prendo le cose da zero anche per chi non lo avesse mai usato. Faccio clic sul cubo di base, premo X e poi confermo la cancellazione perché questo cubo non mi serve poi voglio aggiungere un piano quindi faccio maiuscolo a e tra in queste tutte queste voci scelgo mesh plane ed ecco che ho un piano che farà da base alla mia scena lo voglio più grande premo s sulla tastiera e poi premo 5 Così l'ho ingrandito di 5 volte, è diventato un piano grande 10 metri. Come vedete ogni quadratino è un metro. Adesso se vado nel menu file, alla voce import, scelgo FBX perché è il formato nel quale ho scaricato quei personaggi. E da qui vado a prenderli nella cartella dove ci, eh, si trovano. Quindi downloads e scelgo questo sword and shield slash. Faccio import. E dopo un po' di pazienza ecco che il mio personaggio è sulla scena. Per muovermi uso il tasto centrale e il tasto centrale gira attorno alla scena. Il maiuscolo E tasto centrale mi sposta destra, sinistra, su e giù. Contro il tasto centrale mi avvicina e mi allontana. Allora come vedete c'è il personaggio ma ci sono anche tutte queste punte. Queste punte sono la sua armatura che è quella che lo fa muovere. E qua giù, se, e possiamo anche allargare un pochino questa finestrella prendendola qui, questi sono tutti i fotogrammi dell'animazione. Se io faccio play vedrò la mia animazione in corsa, però ovviamente si ferma. Comunque facendo scroll con questa barretta mi posso fermare nel momento giusto. Siccome alla fine l'animazione è tutta qui eh, e tutto questo spazio è inutilizzato, posso utilizzare lo zoom anche in questa finestra e quindi con CTRL tasto centrale zoom e poi con SHIFT tasto centrale sposto oppure anche semplicemente tasto centrale in questo caso. Di nuovo CTRL tasto centrale allungo. Questi sono tutti i fotogrammi del mio movimento. Si fermano al 46. E quindi qui adesso ce l'ho sulla, sulla mia scena e se non voglio vedere l'armatura, clicco fuori per deselezionare, clicco sull'armatura e vedete che è qui c'è un occhietto, posso cliccare sull'occhietto e nasconderla e quindi adesso ho il mio personaggio che fa il, il suo gesto. Posso andare nel menu file e importare anche quell'altro, importa FBX e scelgo quest'altro shoulder hit and fall, faccio import fbx, aspetto ed ecco qui l'altro personaggio. Finché è ancora completamente selezionato lo posso spostare premendo G sulla tastiera e spostandolo, altrimenti vi faccio vedere ancora più semplice per chi ha le prime armi, premete questo strumento move e vedete che è apparso in fondo al personaggio, sono apparse delle frecce, se io ci clicco e la sposto riesco a spostare il personaggio più avanti. Eh, se premo rotate appare un diverso ghismo e posso cliccare sull'azzurro e girarlo verso l'altro personaggio. Adesso sono tutti e due qui, posso andare a nascondere cliccandoci sopra eh, anche eh, l'occhietto, posso nascondere anche il secondo personaggio e adesso posso avere quindi una scena dove i due personaggi interagiscono tra di loro e ehm, notate che adesso qua sono spariti tutti i quadratini perché i quadratini appartengono all'armatura in questione, quindi se, li voglio vedere, se voglio vedere tutti i fotogrammi dove sono, devo sempre selezionare l'oggetto e deve avere l'occhietto. Quindi come vedete adesso l'armatura tocca averla visibile, se vogliamo vedere anche tutti questi puntini, tra l'altro notate che questa animazione sto zoomando è molto più lunga di quell'altra, finisce molto dopo. Mentre invece se clicco sulla prima armatura e mi rim rimetto visibile, ci clicco, vedete questa dura 45 fotogrammi e quest'altra invece ne dura di, di più. Se mi dà fastidio proprio vedere tutte queste punte in questo pannellino qui questo pannello con l'omino abbiamo la voce viewport display e qui posso scegliere un diverso modo di vedere il si chiama rig e quindi potrei scegliere per esempio al posto di ottaedro stick e allora apparirebbero dei semplici bastoncini che danno meno fastidio oppure wire e quindi appaiono solo dei, degli stecchetti ancora meno fastidiosi. Anche qui posso premere e quindi scegliere wire e così appaiono solo degli stecchini. Come vedete questo oggetto è fatto da due cose, l'armatura fuori e il personaggio dentro. Posso cliccare su ognuno e selezionarli separatamente. Il personaggio è dentro all'armatura, è suo figlio diciamo, per cui quando io seleziono l'armatura e sposto l'armatura si sposta anche il personaggio. Attenzione a non selezionare il personaggio e spostarlo da solo lasciando l'armatura dove sta, come vedete si deforma completamente perché eh, l'armatura decide il movimento dei vari pezzi del personaggio. Se noi lo spostiamo, l'armatura rimane lì e i pezzi del personaggio sono altrove e i loro movimenti sono tutti eh, sfalsati. Quindi per muoverlo noi dobbiamo selezionare l'armatura. Potremmo voler anche duplicarlo per metterne magari un paio di personaggi. Questo lo porto più avanti, eh, magari lo giro un po' eh, in questo senso e lo porto anche un po' di qua. E, eh, per duplicarlo però devo duplicare entrambi gli oggetti sia l'armatura che il personaggio li posso selezionare entrambi trascinando un rettangolo e prendendo dentro entrambi altrimenti un altro modo è aprire qui col triangolino l'armatura e vedete scoprite che ci sono questi due altri oggetti possiamo anche cliccare sul su ognuno tenendo premuto il tasto CTRL e in questo modo si selezionano tutti però la cosa più semplice è trascinare eh, da una visuale nella quale posso essere sicuro di prendere solo loro e li ho presi tutti. Adesso se premo sulla tastiera maiuscolo D di duplica ho creato un duplicato del personaggio e posso spostarlo in un'altra posizione per esempio qui e magari questo lo ruoto in maniera diversa. E lo sposto ancora con lo strumento sposta e lo metto qui. Vedete che anche qua sulla scena adesso abbiamo i tre personaggi. Possiamo anche cambiargli nome. Quindi questo è l'attaccante. E poi questi due. Caduto 1, Caduto 2, Ho fatto doppio clic per cambiare nome. Quindi è solo la loro armatura che ho rinominato. Però è quello che mi basta per poterli riconoscere qui. Adesso, come vedete, si muovono entrambi mh, perfettamente in sincrono, però eh, questi punti qua giù possono essere spostati nella timeline in un'altra posizione. Quindi, per esempio, io eh, nell'armatura del secondo personaggio posso selezionarla. Tutti questi punti sono già selezionati perché sono arancioni, però se voi fate clic da un'altra parte, vedete, diventano bianchi. Se non li aveste selezionati, basta selezionarli tutti anche qua con un rettangolo Oppure in alternativa potete premere la A che vi garantisce di selezionare tutto. Ora qui posso spostare anche i punti in un diverso momento e posso farlo con la lettera G di Grab. Prendi quindi premo G e sposto tutti i punti verso sinistra di un po' ed ecco che questo primo personaggio avrà l'animazione che comincia prima e quindi nello stesso momento sarà sfalsato rispetto agli altri, quindi potrei cercare il momento nel quale la mia spada arriva qui, qua premo la G e sposto questo primo personaggio nel momento in cui viene colpito, eccolo lì, e poi clicco per fermarmi, dopo premo l'altra armatura, non il personaggio, l'armatura, mi sposto quando la mia spada arriva laggiù e adesso vado a cercare una posizione diversa per l'altro personaggio per esempio lo posso mettere che deve ancora essere colpito qui ecco vediamo adesso ho un personaggio che viene colpito prima dell'altro e tra l'altro cadono in due posti diversi perché li ho, li ho fatti ruotare quindi posso andare a cercare adesso la mia scena e inquadrarla tra l'altro da dove voglio. E qui posso anche variare la prospettiva. Se premo su questo piccolissimo triangolo qui che è così scomodo da premere che è meglio imparare il tasto N di Napoli e lo apre, eh, vedete che c'è questa voce View. Questa voce View vi permette quassù di cambiare la lunghezza focale della macchina fotografica, diciamo virtuale, con cui state eh, prendendo la scena. Per cui con numeri più piccoli eh, avrete un effetto grand'angolo fortissimo e quindi per esempio un effetto di prospettiva eh, molto pesante e quindi il personaggio si deforma moltissimo quando mi viene incontro che a volte può essere anche una cosa desiderabile. Altrimenti con lunghezze focali più alte di 50, eh, devo poi tornare indietro ovviamente con lo zoom sulla scena, vedo i la prospettiva è molto più neutra, quindi quasi dall'infinito diciamo, e quindi i personaggi sono anche molto più eh, coerenti tra loro. Posso andare a scegliere l'inquadratura che preferisco e ehm, quindi ho a disposizione un modo molto valido per coreografare eh, all'interno di, un, eh, di una vignetta, di un fumetto, di un'illustrazione degli interi movimenti, perché ho a disposizione dei movimenti ben fatti da, da attori applicati però a dei manichini che eh, secondo me sono sempre meglio perché a noi che disegniamo ci insegnano di più riuscire a vedere un manichino rispetto a un personaggio già completo perché sappiamo applicarci quello che vogliamo e quindi ecco che ho un, un metodo per poter Uh, avere delle ottime reference per fare poi un'illustrazione il modo più semplice per uscire da qui è quello di fare uno screenshot se, se a voi interessa semplicemente fare un'illustrazione io sinceramente preferisco sempre fare degli screenshot che sono il modo più pratico quindi se siete in windows potete premere windows maiuscolo s lo schermo si oscura per un attimo potete trascinare un rettangolo sullo schermo e adesso questa immagine è stata copiata negli appunti e potete incollarla nel vostro programma di grafica preferito. Se non volete avere le armature potete premere questo tastino qua su. Scompare tutto dalla scena, quindi anche il piano con la griglia e tutto quanto e eventualmente se proprio la, la griglia vi piace potete riattivarla il tastino qua disattiva tutto però se io clicco il triangolo a fianco posso disattivare solo alcune cose per esempio disattivo bones ed ecco che non si vedono più le ossa tutto può essere tolto altrimenti il modo più semplice per ripulire è semplicemente premere questo e scompare tutto quello che non è davvero una geometria trovate l'inquadratura preferita trovate il vostro momento preferito cercandolo l'animazione e quando l'avete trovato appunto potete disattivare maiuscolo shift s andare a selezionare quello che vi serve e incollarlo appunto altrove Un'altra cosa che si potrebbe voler fare è eh, aggiungere un elemento, per esempio la spada, che questo personaggio non ha, eh, potrei voler aggiungere comunque qualcosina che me la richiami per, ehm, per capire bene come si muove. Eh, non mi rivolgo a chi è proprio alle primissime armi, ma a chi ha già un po' di dimestichezza. Adesso vi faccio vedere come fare. Il modo migliore eh, per me è sempre utilizzare de dei cubi, eh, quindi vado ad aggiungere sulla scena con maiuscolo A un cubo, ovviamente mi crea un, un cubo enorme, ma se vado in Edit Mode da quassù, Edit Mode, posso premere la S per ridimensionarlo e farlo diventare più piccolo, poi premo G e lo tiro un po' su fino a quando non è lì. Se mi danno fastidio i personaggi in questo momento io premo la barra di diviso nel tastierino numerico ed ecco che focalizzo solo su questo singolo elemento e tutto il resto scompare, è solo non visualizzato. Ora premo le facce e eh, preparo Qui vi consiglio appunto di imparare un, con un piccolo corso di Blender, come anche quello che ho fatto io e che è in vendita su Gumroad, le basi, basi per, per utilizzare Blender. Però quello che posso fare è semplicemente creare qualcosa che mi dia l'idea della mia spada. È ancora un po' corta. La tiro giù ancora un po'. Eccola qua. Adesso se questa può essere la lama della mia spada, facciamo, mettiamoci anche l'Elsa. Quindi vengo qua, estrudo, estrudo, scalo, facciamo così, estrudo. Mi, mi interessa solo adesso l'Elsa. Allora adesso se questa è la mia spada, premo di nuovo la barra sul tastierino per eh, rimetterla in scena. È un po' troppo grande, la rimpicciolisco e la porto dove si trova la mano in questo momento. Mi metto dall'alto, la porto qui della mano, mi metto di profilo, eh, premo maiuscolo Z per riuscire a vedere anche attraverso i personaggi, la porto su, mi metto nell'altro profilo, la porto qui, la ruoto. È un po' grande per essere una spada a una mano, la riduco ancora. Comunque insomma, quello che sto cercando di fare e di farla corrispondere alla mano il più possibile. Qua ovviamente appunto vi consiglio di impratichirvi un pochino con Blender. Adesso che la spada è al posto giusto, eh, viene la parte un pochino più complicata. Allora bisogna selezionare il rig, l'armatura, e bisogna scegliere Pose Mode. In questa modalità di posa potrei cambiare la posa del mio personaggio, ma a me non interessa cambiarla. A me interessa eh, cliccare da qui sulla spada, che per ora si chiama Cubo, e vedete che è selezionata. Poi con il tasto maiuscolo seleziono l'osso della mano, che è questo che spunta dal polso, e adesso che sono selezionati premo CTRL-P, che sta per mh, Parenting, e scelgo Bone. Da questo momento in poi la spada si muoverà insieme all'osso in questione, che è quello della mano e quindi lo seguirà nel suo movimento. E Il mio personaggio ha in mano la sua spada. Posso appunto sono tornato in object mode. Come avete visto posso disattivare, posso ripristinare appunto la visualizzazione quella normale e tra l'altro adesso posso capire per esempio che questo personaggio com comincia già a cadere un po prima. Però insomma, diciamo che volevo intanto mostrarvi com'era questo risultato, quindi come potete aggiungere anche degli elementi di aiuto alla scena e quindi riuscite anche a capire dove va a finire per esempio la spada in questa posizione bassa, è tutto molto pratico e semplice. E Adesso che la scena è fatta potete anche salvarvela, gli date un nome e ce l'avete qui a disposizione nel momento in cui volete riutilizzarla anche per altre inquadrature, su altre scene. Sapete che con maiuscolo D si può creare dei duplicati dei personaggi e quindi potete creare delle scene, ovviamente in questo caso abbiamo solo questi due, questi due movimenti, però ricordatevi appunto che selezionando l'armatura e selezionando tutti i keyframe potete spostare i keyframe in altra posizione e quindi avere poi un, uh, dei movimenti diversi, questi personaggi come vedete hanno atteggiamenti diversi, magari questo qua potrebbe anche diventare un, uh, un personaggio che è già stato colpito e si trova lì sul pavimento prima ancora che gli altri, nel momento in cui gli altri vengono colpiti, come vedete, quindi già solo spostando l'animazione è possibile anche dallo stesso omino con, con un'animazione eh, simile ottenere qualcosa di diverso. Ricordatevi qui di poter cambiare la prospettiva. Ed ecco che avete quindi un, un ottimo metodo per crearvi tu, eh, tutte le vostre scene è come avere il pupazzetto classico di legno ma eh, con dei movimenti registrati da qualcuno, da qualche attore bravo che vi permettono quindi di eh, fare delle cose anche particolarmente complesse. La libreria di Mixamo è enorme e dateci un'occhiata e quindi troverete veramente di tutto. Spero di essere stato utile e grazie mille e al prossimo video.